Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei condotti EPS nella fattispecie le porcate della federazione se vi sono piaciuti i miei video precedenti vi ricordo di iscrivervi al canale e di visitare il nostro sito internet www.bordelanitalia.com oggi parlerò di una nuova porcata di Zatrek TNG nella fattispecie parlo del 23 episodio della quinta stagione io borg la porcata di oggi è ha a che fare con il cavallo di Troia. Saremo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a vedere cosa è successo. cavallo di troia vi ci conduco a poco a poco l'enterprise si trova per una missione scientifica se non che data capta una trasmissione quindi cercano di capire di che si tratta ed è in una delle lune del sistema che tra l'altro questa luna è di classe m adatta ad ospitare la vita ci vanno per capire che cos'è perché il segnale non era chiaro non era una classica richiesta di sorcosse vanno e cosa trovano Trono dei Borg, nella fattispecie ne trovano uno ancora vivo, in gravissime condizioni, incosciente, viene soccorso dalla dottoressa Crusher, la dottoressa Crusher con il suo animo da croce rossina lo vuole stabilizzare nonostante che gli altri non siano molto d'accordo le sue condizioni sono disperate e Crusher dice di volerlo portare a bordo il capo della sicurezza Worf consiglia di ucciderlo basta alla fine Picard si passa la mano sulla coscienza e dice che okay, lo potete teletrasportare però in una cella di detenzione in cui chiede pure alla Forge di schermare con un campo di forza in modo tale che il drone non possa né inviare o ricevere comunicazioni in tutto ciò si vede che Picard è molto turbato da questa cosa ovviamente ricordiamo velocemente che il siso finale della terza stagione e il season premiere della quarta stagione non ricordo il titolo in italiano lo ricordo solo in inglese the best of both worlds si vede che i Borgo Attaccano la Federazione e riescono ad arrivare fino a Wolf 359, insomma, alle porte con il sistema terrestre. Infatti, da questo combattimento con i Borg si dà anche l'inizio a Star Trek Deep Space Nine: Che infatti, in cui Ben perde la moglie, Jennifer Picard è turbato, ovviamente se ne accorge. Troy, vabbè, andiamo avanti. Il drone si trova in questa cella. Crusher presta le sue cure, riescono a stabilizzarlo. Se non che viene Picard subito e chiede alla Forge se ne sa abbastanza del sistema di programmazione Borg, così che da poter scrivere un programma all'interno del drone che in qualche modo riesca a distruggere tutta la collettività. La Forge dice, beh, essendo che i Borg sono così interconnessi tra di loro, che qualunque informazione che il drone ha verrà subito propagato in tutta la, la collettività in pochissimo tempo. Picard vuole utilizzare questo drone come cavallo di troia in modo tale da modificare la sua programmazione mettere qualcosa che manda in confusione la collettività e distruggerla completamente quindi il nostro drone diventa di fatto un cavallo di troia ne approfondiscono di questa storia del cavallo di troia in un meeting in cui abbiamo due fazioni la fazione peace and love che è solamente il dottor Crasher, e la fazione cavallo di troia sono più o meno tutti quanti addirittura anche Diana Troy. Diana Troy non si capisce se è d'accordo col piano di Picard. tuttavia il modo che lei ha di parlare io direi che lei non le dispiace più di tanto Picard dice che un'azione di questo tipo annientare un'intera razza in genere è inconcepibile però se si tratta di Borg tutto è concesso perché lui sostiene che in fondo siamo in guerra anche se una dichiarazione di quella formale non c'è mai stata però Vabbè, e questo lo dicono anche nel meeting. Però loro sono in guerra. Crusher prova a dire, infatti, che anche in guerra ci sono delle regole, ma te ne stanno fuori. <tose> Gainan, durante una sessione di scherma con Picard, mostra i suoi dubbi a Picard, dicendo: Ehi, so che c'è un ospite a bordo. E Picard dice: Sì, va bene, era per ragioni umanitarie. E Gainan dice: Ah, per ragioni umanitarie. E Gainan fa: Ok, riprendiamo a giocare. Mentre loro stanno facendo colpi di spada Perché stanno facendo scherma Gainan finge di essersi ferita E Picard si ferma perché non lo sa che finge Se non che Gainan Gli dà un fendente E Gainan dice eh, Lei ha avuto pietà di me E io Gli messa messo in quel posto Il drone nel frattempo si sveglia Minaccia un po' di voler assimilare tutti Vabbè tanto quello è chiuso in un campo di forza Jordi gli dà una presa di energia così che come dice Picardo, lo sfamano. Però, Jordi, in una discussione con la dottoressa Crusher, dice che gli sta razionando l'energia. Così che quando lui collabora, gliela dà. Quando non collabora, gliela toglie. Beh, un po' come si fa con un cagnolino, no? Drone, vieni qua, drone! Vieni qua, giù drone! Giù! Giù drone! Giù! No! Giù drone! Giù! Giudico il biscottino, giù il drone, bravo drone, bravo drone, hai collaborato. Mentre loro iniziano a studiarlo, si capisce qual è il nome del drone. Sappiamo che i droni Borg non hanno nomi, ma benzi designazioni. Il drone si chiama 3D5, iniziano a fargli delle analisi, perché praticamente Giorgio lo deve analizzare prima di poter sviluppare questo programma. Distruttivo, questo che di fatto è un virus per computer, mentre lo analizzano. Il drone chiede quali fossero le designazioni di Crusher e di La Forge. Gli spiegano che loro non hanno designazioni, ma hanno nomi. E Crusher dice: Io mi chiamo Beverly. La Forge dice: Io mi chiamo Jordi. E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? Basta alla fine, lo chiamano Tug C'è stato secondo me un po' di incomprensione è stato forse un nome Tug Ora si chiama il drone, da 3 di 5 a un nome si chiama Tug A poco a poco, Jordi trascorrendo più tempo con il drone Inizia a passare dalla fazione Pisa Perché si è affezionato Beh, mettiamolo che si è affezionato Non lo vuole più ammazzare Anzi, non lo vuole più utilizzare come cavallo di Troia Si affeziona soprattutto quando Tug gli fa questa domanda quando tu hai finito di fare queste analisi, cosa ne sarà di me? E Jordi, in maniera molto ipocrita, risponde: Ritornerai alla collettività. Che di fatto è vero, però non gli dice che ritorna alla collettività come un cavallo di Troia. Jordi, convita i suoi dubbi con Gainan: Gainan all'inizio era molto arrabbiata. Quello è un drone Borg. Quello è cattivo, vuole assimilare tutti. I Borg non hanno avuto pietà quando sono venuti nel nostro sistema solare a distruggere tutti. Infatti, si sa che. Gainan è una Elaureana, si sono dovuti sparpagliare in tutto il quadrante perché i Borg avevano attaccato tanto tempo prima il loro pianeta. Jordi dice ok, capisco che tu hai problemi con i Borg per quello che ti hanno fatto, però vai a fare quattro chiacchiere con lui. Mentre Gainan va a parlare con Tug, i sensori dell'Enterprise scoprono che un vascello Borg, un cubo, sta per arrivare nel sistema per recuperare i, I droni che erano morti Perché ricordiamo che i Borg recuperano sempre i droni morti Gainan parla con Tug E passa dalla fazione Cavallo di Troia Alla fazione Pisellov Gainan vi rendete conto quindi dopo che Gainan finisce di parlare con Tug La Forge e Dada discutono con Picard il loro piano Praticamente loro vogliono installare nel drone un paradosso spaziale Una figura geometrica paradossale Quando Tug va dalla collettività e condividerà questa informazione La collettività cercherà di analizzarla e trovare un risultato Ma siccome è un paradosso, non ci sono risultati per quel paradosso Quindi i computer della collettività dovrebbero fare tilt quando finiscono il meeting, George dice a Picard se è la cosa giusta da fare. Picard taglia corto e dice che in passato, quando si eseguivano esperimenti sugli animali, i scienziati si affezionavano alle loro cavie. Quando poi queste cavie dovevano essere uccise, era un problema. Quindi Picard gli dice, distaccati emotivamente da questo drone, perché alla fine è sempre un borgo. Dopo questa discussione, Gainan va dall'alloggio di Picard e gli dice di essere passata alla fazione Peace and Love. Picard dice, ma come è possibile? Proprio tu! Gainan gli dice che ti ha parlato e che non vede in quella persona un problema quando lei dice la parola persona Picard esplode perché dice che non è una persona alla fine Gainan gli dice, vacci a parlare in qualche modo Picard si fa convincere e fa venire Tugu nel suo ufficio Tugu lo riconosce, ma non come Picard ma come l'occultus del Borgo e gli chiede cosa sta facendo là Picard prende la palla al balzo e gli dice, guarda, io sono qua sotto copertura. E quindi gli dice di prepararsi ad assimilare questa astronave. Tu, dici non vuoi assimilare questa astronave. E Picard dice ma questo allora è veramente diventato un individuo non è più un burattino della collettività ma è diventato un individuo e anche Picard passa quindi ora dalla fazione Pisa e con Picard passano tutti gli altri Troi Rager tutti quanti adesso resta capire cosa fare di questo drone perché essendo un individuo non lo vogliono più utilizzare come cavallo di Troia basta alla fine decidono che noi salvano quel programma che generava quel paradosso gli chiedono se vuole ristare sull'Enterprise oppure se ne vuole tornare alla collettività Effettivamente Tuggo vorrebbe rimanere sull'Enterprise, assieme a Jordi, che ormai erano diventati amici, però lui dice, guarda, a me la collettività mi verrà a cercare, sarebbe troppo pericoloso per voi, e quindi pericoloso per Jordi, Decidilo di tornare, lo riaccompagnano e la collettività se lo porta. E voi direte, beh, perché un cavallo di troia? Alla fine non hanno installato il loro programma di distruzione di massa e non è così perché praticamente Tug porta con sé comunque le memorie di quando è diventato un individuo e le porta alla collettività e infatti questo ha un effetto un po' catastrofico alla fine instillando il desiderio di individualità hanno fatto comunque dei casini e comunque hanno fatto un cavallo di troia meno potente di quello di prima ma comunque hanno fatto un cavallo di troia mettendogli nella sua testa i valori umani qual è la conseguenza di tutto ciò? la conseguenza di tutto ciò è il season finale della sesta stagione sempre di TNG e di conseguenza il season premiere della settima stagione il ritorno dei Borg l'oro, il fratello di Data Trovò questo vascello Borg, che okay, è il vascello che aveva preso Tug, completamente allo sfascello, perché i pensieri di Tug, di individuo, si sono propagati in quel vascello e quindi erano tutti persi e avevano una guida. E loro fornì loro una guida. E lì ci sono stati altri casini, bla bla bla. Spoiler alert! Tug! Poi si vede Instagram Picard al comando del programma degli XB, che erano gli ex Borg, che okay, i Romulani stavano portando avanti, che poi alla fine... E non vi dico da chi. Sì, questo episodio ha tante conseguenze. Eh, perché alla fine il loro piano di avere un cavallo di troia nella collettività sono riusciti ad averlo. E tu? Cosa ne pensi di tutto ciò? Interessante. Sì, abbastanza. Molto bene. Se vi è piaciuto questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, visitare il sito internet www.borderline.com e ci vediamo con la prossima porcata della federazione. Uh.